Scaccia le energie negative e riempi la tua casa di positività. Se siamo tristi e pessimisti potremmo riempire di energie negative anche l'ambiente in cui viviamo, rendendo l'atmosfera più pesante. A volte basta un bicchiere d'acqua, la negatività attira altra negatività, e a volte basta un nostro atteggiamento sbagliato e pessimista a far sparire le energie positive dall'ambiente in cui viviamo. È infatti risaputo che le nostre emozioni e i nostri sentimenti emettono energie in grado di attrarre a loro volta anche le energie altrui. È come una specie di effetto domino, se siamo cupi, tristi e giù di morale, attrarremo attorno a noi solo persone sbagliate e nel nostro stesso modo. Allo stesso modo, con la nostra negatività, riempiremo ed appesantiremo anche l'atmosfera del luogo in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo. Quando viviamo un periodo particolarmente difficile, per evitare di attrarre su di noi ulteriori energie negative dovremmo imparare a lasciar correre, se abbiamo problemi sul lavoro, o in famiglia, continuare a vedere tutto nero non aiuterà, ma avrà come unico effetto quello di peggiorare ulteriormente le cose. Bisogna pensare positivo e cercare di non fermarsi al primo ostacolo, ma guardare al di là del recinto in prospettiva di un futuro non immediato. A volte può essere necessario, per liberarsi delle energie negative. Anche purificare l'ambiente in cui viviamo, così che anche l'atmosfera circostante giochi a nostro favore. Se c'è una soluzione perché ti preoccupi? Se non c'è una soluzione perché ti preoccupi? Aristotele. C'è un modo, antico, per scoprire se nella nostra casa leggiano atmosfere negative, basterà prendere un bicchiere d'acqua. Da sempre. Infatti, questo elemento naturale viene utilizzato per purificare gli ambienti e combattere disagi. Nel nostro caso bisognerà posizionare un bicchiere pieno d'acqua nella stanza più frequentata, se il giorno successivo ci sono delle bollicine vorrà dire che ci sono energie negative, se invece l'acqua è ancora limpida a prevalere sarà l'energia positiva. Mentre si compie questo atto è necessario concentrarsi sui pensieri negativi, così da allontanarli dalla nostra mente e ripulirla da essi. Un altro buon metodo, quando ci sentiamo particolarmente giù di morale, tristi e confusi, è quello di passare dell'acqua fresca su mani e polsi più volte al giorno, così da lavare via le nostre preoccupazioni. In ogni caso tenete a mente che i problemi sono in gran parte risolvibili, e a fare la differenza è soprattutto l'atteggiamento con cui si fronteggiano le situazioni difficili. 10 gesti che da subito allontaneranno le energie negative dalla tua cucina. Nella tua cucina regna la negatività? Ecco 10 gesti semplici ed efficaci per eliminare le vibrazioni negative e sentirti meglio. Le energie negative non ti danno pace e senti che qualcosa non va nella tua cucina? Per ritrovare l'armonia e sentirti serena puoi mettere in atto alcuni piccoli gesti che ti faranno stare meglio con te stessa e con gli altri, ma soprattutto con l'ambiente che ti circonda. Rendi la cucina colorata, secondo moltissimi studi i colori possono influenzare il nostro umore, per questo è importante scegliere delle tonalità che ci facciano stare bene e sentire in armonia. Opta per le nuance che ami di più, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Metti delle piante, decora la tua cucina con delle piante, per renderla più vivace e per allontanare lo stress. Scegli delle violette colorate oppure delle rose, puoi anche acquistare un bel bambù, seguendo le regole del Feng Shui. Profuma il tuo spazio, un cavolo bollito, della carne che brucia o dell'aglio, spesso in cucina si respirano degli odori non proprio piacevoli. Per creare armonia e allontanare le energie negative punta sull'aromaterapia, usando profumi e incensi che plachino corpo e mente. Lasciati consigliare da un esperto per trovare quelle giuste per te. Compra della frutta fresca, la frutta aiuta ad eliminare la negatività e a riequilibrare le energie del nostro corpo dentro e fuori. Tieni sempre nella tua cucina un bel cesto con mele colorate, pere, arance, ma anche ciliegie e fragole da gustare e ammirare. Apri le finestre, tenere la cucina sempre chiusa e non lasciare passare l'aria contribuisce all'accumulo di energie negative. Per risolvere questo problema ricordati di aprire le finestre, per arieggiare e respirare l'aria pulita. Pulisci. Punto punto punto con il sale, un altro rimedio per allontanare le energie negative è quello di pulire la cucina con il sale. Per farlo diluisci sei cucchiai di sale in un secchio pieno d'acqua. In questo modo darai una nuova energia al tuo ambiente. Fai passare la luce, l'illuminazione di una stanza è fondamentale, soprattutto quando si parla di luce naturale. Pulisci bene i vetri delle finestre ed elimina le tende per fare in modo che i raggi del sole riescano ad entrare nella tua cucina. Mantieni l'ordine. Il disordine e il caos tendono a creare delle vibrazioni negative che influiscono con l'umore. Per evitare questo problema tieni sempre pulita e in ordine la tua cucina. Elimina il superfluo, a volte ci circondiamo di oggetti che non ci servono e finiamo per perdere di vista ciò che è davvero importante. Per sentirti meglio con te stessa nella tua cucina elimina tutto ciò che non ti serve usando la tecnica del decluttering. US alla scopa. Si tratta di uno strumento semplicissimo, ma che all'occorrenza può diventare punto punto punto magico. Quando senti che le energie negative invadono gli spazi della tua casa, prendi in mano la scopa e inizia a spazzare per eliminarle e ritrovare l'armonia.